La Galleria degli Specchi è l'ambiente più scenografico del palazzo. Fu realizzata così come la vediamo oggi, eh, alla fine degli anni venti del Settecento, eh, su disegno, su progetto di Domenico Parodi, che per Gerolamo Durazzo, ridisegnò completamente quella che prima, eh, soprattutto per i balbi, era stata una galleria di quadri. Come è facile capire, qui eh, hanno molta importanza i modelli sia romani, le due gallerie Colonna e Doria Panfili, ma soprattutto la Gallerie de Glaces della Reggio di Versailles. E i, I Durazzo vogliono creare un ambiente di eccezione eh, facendo dialogare la decorazione dipinta sulle volte appunto dove eh, Domenico Parodi dipinge Bacco a Est, eh, Apollo a Ovest e Venere al centro della volta, eh, ma anche stucchi ancora una volta di stuccatori eh, cantonesi e statue antiche e moderne. Le statue antiche già facevano parte della collezione Durazzo, sono statue romane, variamente restaurate, ma qui trovano spazio quattro eh, importanti sculture del padre di Domenico, eh, Filippo Parodi, sicuramente l'artista, lo scultore più importante della seconda metà del Seicento Genovese. Eh, quello che porta da Roma la lezione berniniana, e qui appunto è rappresentato dalle cosiddette metamorfosi. Eh, la Galleria degli specchi aveva naturalmente anche un, una funzione pratica, serviva sicuramente a stupire, come ha stupito noi, eh, gli ospiti, quindi con una eh, sequenza di opere eh, che creano una, un, un interno di, di prestigio, di lusso, di, di grande qualità ma anche eh, ospitava dei banchetti su, questa, appunto, su questo lungo spazio veniva costruito un grande tavolo di gala e in occasioni importanti per la visita di ambasciatori di membri di altre famiglie importanti d'Europa, qui appunto si organizzavano pranzi di grande qualità. La sala è tuttora caratterizzata, come ho detto, da questa serie straordinaria di sculture, il, il più importante è questo gruppo di Francesco Schiaffino, vedete anche qui siamo in territorio berniniano, è quasi un secolo più tardi, perché siamo all'inizio del Settecento, però questa, ehm, questa scultura per il tramite di Camillo Rusconi, un artista milanese che lavora a Roma, eh, ripropone il grande eh, modello berniniano del ratto di Proserpina. È Plutone che rapisce Proserpina e la trascina appunto nel suo regno. cioè Si vede da un lato. Cerbero, il cane a tre teste. È ancora, siamo le ultime propaggini diciamo, del barocco, è ancora una grande macchina scenografica che i Durazzo immaginano appunto alla, eh, alla fine come punto focale della galleria e ancora oggi ecco, assolve degnamente a quella funzione. Ma adesso è il momento di passare alla Sala del Trono.